Nel video i suoi ragazzi si sono concentrati sull'importanza della denuncia come azione principale per combattere l'illegalità. Come mai questa scelta? Si sono ispirati a qualche storia realmente vissuta? Eh, guardi, i ragazzi eh, si sono documentati, hanno partecipato a conferenze anche della Guardia Forestale e hanno conosciuto eh, questo corpo dello Stato che forse era loro ancora sconosciuto e nel corso dell'elaborazione del, diciamo, del soggetto e quindi della sceneggiatura eh, ci si è posti di fronte alla, alla scelta interiore che ognuno di loro doveva fare appunto il titolo Tutto dipende da te del video riguarda proprio questo e le due opzioni che si sono poste sono quella del silenzio e dell'affidarsi alle istituzioni e alla fiducia nella legalità e nella forza della legalità. Quindi le istituzioni sono indispensabili per sostenere questa forza interiore che ognuno di noi deve trovare. Non ci sono state esperienze dirette, se è questo che, che mi chiede, ma direi una condivisione di, ehm, di procedure direi, da mettere in atto per far sì che il coraggio del singolo diventi operativo e diventi efficace nella, eh, nella ricaduta sociale di arginare diciamo, questo, questo fenomeno.